Salve, buonasera a tutti, benvenuti alla mostra della Minerva, qua a Salerno come ogni anno si rinnova la questa grandissima manifestazione e io sto qua con lo zafferano di Gaiano, vi presento il mio stand, se si può avvicinare vediamo dai fiori allo zafferano, le nocciole tostate allo zafferano, agli stimi di zafferano, liquore, tutto lo zafferano in effetti, quindi Gaiano è presente a Salerno come ogni anno